Oishi? Oishi! Oishi, buono! Mmm, buono! <ride> Però guardate che in realtà sono anche abbastanza bravetto, eh? Sono dolci e buoni. Ecco qua, io prendo il fiore più bello. Itadakimasu! Buon appetito! Ah. Per il momento food time che fa piangere le nostre papille gustative, Seba prepara con Kumiko sushi al gusto Sakura. Che vuol dire ciliegie in giapponese, non Sakura la cattura carte, eh? Hi, Oggi continuiamo! Sakura no... Benvenuti su una nuova lezione di cucina con Kumiko Arai yeah! Ciao! Ciao! Oggi ci insegnerà a cucinare Quindi iniziamo subito a cucinare Adesso si passa a fare gli inari sushi yeah! Più! Allora vedete prendiamo le tsukemono di sakura che sono praticamente super salate E le mettiamo questi fiori di sakura salati in acqua per farle perdere un po' il gusto salato Ci laviamo le mani ovviamente e adesso iniziamo a fare questa lezione di cucina con questa gnocca di bambù Togliamo il caffè che già lo vedo cadere Lei ha detto che ha messo questi fiori eh, tsukemono, li ha già messi per più di 30 minuti anzi più di un'ora nell'acqua per far perdere tutto il salato Adesso prende questi fiori di sakura, beh questi li togliamo e poi li usiamo più tardi. Intanto andiamo a preparare il nostro riso. Gohan. Gohan, gohan. Gohan va riso. Risotto. Riso. Risotto. Do you like risotto? Yes. Adesso prendo sì. un po' d'acqua. Sì. Acqua. acqua. Acqua. It's water. Ah, soda. Acqua, pazza. Ac acqua, pazza? acqua pazza. Acqua pazza? Cos'è acqua pazza? Ecco qua la nostra Kumiko. Vedete come cucinano bene le ragazze giapponesi in cucina. Kumiko ragazza giapponese. Quindi queste qua adesso si lascia giù con l'acqua per ben 30 minuti Perché gli facciamo praticamente assorbire l'acqua al riso Siccome è la nostra Kumiko, incredibile ma vero L'unica giapponese che non ha la macchina per fare il riso Lei usa la padella, io lo so E abbiamo scoperto che ci sono delle gnocche di bambù Che a casa non hanno la macchina per fare il riso Quindi lei lo farà con la nostra fry pan. E bisogna fare molta attenzione perché cucinato così Perché comunque il riso deve essere fatto comunque al vapore Lo potete bruciare, ve ne parlo da esperienza se sbagliate a cucinarlo può eh, appunto bruciate. Io faccio un po qua, Hi, assisto. Accendete il gas e voilà! Quanti minuti? Ehm... C'è più forte! e fattendo 10 minuti. E poi 20 minuti. Ok. Allora ha detto che praticamente lo dovete mettere sulla pentola per 10 minuti a fuoco lento e poi appena finito lo lasciate per altri 20 minuti. 20 minuti a vaporare, cioè col vapore. Guardate quanto sono bravo, mi sento proprio un telecameraman di quelli professional. Correzione ta. Correzione ta. Questo serviva, avete. Lei ha guardato sulle soluzioni. Anzi, non si dicono soluzioni, si dicono ricette. Ricette. Ricette Nani isole Recipi Respi Recipi te con le anti. Recipi. Ricipi. In giapponese ricette si dice recipi. Andato sto qua, mi bevo il caffè. Nani. Shitageski. Shitageski. Um. Ski dayo. Ah, Ski. Ski. Daeski. Daeski. Daeski. Another. Daeski. Oddio. <laughs> doki dokis. Ciao ne kisso. <laughs> Ciao ne. Vabbè, qua ci sono un po' di, di discorsi molto importanti. Lei mi ha chiesto se mi piace il fungo e ho detto sì mi piace il fungo. Mi piace tanto il fungo. E lei mi fa. Ah, ti piace il fungo? Vabbè, discorsi a caso. Naka, il mamma de Kininatta Beh, la nostra Kumiko, come sapete, fa anche l'attrice e le ho chiesto qual è la frase di uno dei tuoi film che ti è rimasta più nel cuore. Kokoro non haka ni. Aru. Non è セリフではない non è una me。オッケー。だね。え、あ、それは見たもう疲れ allora abbiamo capito che <laughs> <que> la frase <laughs> la frase preferita di <laughs> eh tutto ok tutto okay. mm. allora vuol dire che vedete che sta un po' venendo sta un po' saltando fuori praticamente quindi lo abbassa un po' lo fa fare più più lenta yowa Yo me bi vorrebbe dire eh, il contrario debole bi sarebbe chi che viene da chi sarebbe fuoco a fuoco lento <gresso> a fuoco lento <gresso> a fuoco lento eh, eh, a fuoco lento a fuoco lento a fuoco lento a fuoco lento in giapponese yowa bi okay. Come vi avevo detto 10 minuti. Lo deve mettere. Allora, facciamo partire il timer. Eccolo qui: 10, 9. Ah, ma da <ride> Dovete sapere che la bellissima Kumiko ha anche partecipato al film dei Mates. Quello che uscirà tra poco. Non so se ve lo posso dire. Ma ormai, il, ormai sta per uscire. Quindi va bene. Era anche lei al Kawaii Café. Kawaii Café, Ittachi, chi? O voi tre? O voi tre? Zodatta? Eh, Kawaii Café. Eh, però... Non è che Kawaii Café? no? O seguono a casa di giocare. Ah, ok. Vabbè, io che ti sei divertito, cioè, io che questo ti è piaciuto. Sì, sì, era un bel ristorante. I cavali capenizziti, sono anche te, Maitz, vado adatta. Anche i teregino di Youtube. Eh, anch'io sono stato adatto. Ha detto che tutti erano tutti dei molto simpatici. I Maitz, ed è stato molto simpatici, è Anche per diventare amica di Vegas abbastanza. Cioè, un dio, amica di Vegas, non lo so, però. Di Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe san Giuseppe san E poi ha detto che la l'asta la brigim era molto sexy. Sabrina, ne? Mm. Ah, so, so. so so. Sabrina. Cosa nasconde il frigo di Kumiko? Andiamo a scoprirlo insieme Non <ride> niente di interessante <ride> Vediamo che cosa ha nel freezer, però Nel freezer la nostra Kumiko ha il riso Questo ce l'ho anch'io in realtà ah, Il gelato allo azuki I gamberetti Uh, ancora gelati E daietto già non no Kumiko Eh? Dietro già non mai no kumiko. Ah, ok, hai detto che Che c'è? Ah, ok, gli ho chiesto, ma non sei a dieta? Perché tutte le, le, le, le gnocche di bambù sono tutte a dieta. Anche se sono magre, sono a dieta. Ho chiesto, ma come mai c'hai i gelati? Non sei a dieta? Lei fa, no, no, ma quelli là ce l'ho da mesi e mesi. L'ha portati un'amica. Vedete? Perché sicuramente l'amica l'avrà ricevuta da un'altra sua amica. E quindi per non ingrassare l'ha portata lei. Vedete come sono malvage le giapponesi? Tra amiche è sempre così. Ah, ah, hanno si va E <ride> la cosa è che è di. Eh, che canzone volete che vi canta? Scrivetemelo nei commenti. Magari nel prossimo video di cucina con Kumiko ci canta qualcosa. We are on the run. Ah, alive. Alive. Oh, già vai, puntata. Sono passati dieci minuti. Dovete spegnere il fuoco. Spento il fuoco, dobbiamo tenerlo a eh, vaporare per 20 minuti. Quindi facciamo sette di 20 minuti. Ecco qua che è partito. 20 minuti. Kumiko, Kumiko. 20. 20. Minuti. 20 minuti. Ditemi se vi piacciono questi video di cucina Che era un po' che non ne facevo Scusate se faccio fare tutto a lei Però io in realtà mi sto concentrando a usare Aspetta che Mi faccio vedere una gambetta di questo E non ci riesco Vabbè poi vi faccio vedere Comunque mi sono comprato lo stabilizzatore Quindi sono molto più stabili Ehi, hey, usate Asano hikari abite La riconoscete? Asano hikari Abite io mi taccherei, do sorella, bocchi, saran, la luce, caracere, tacchere, tacchere, tacchere, tacchere, tacchere, cioè, praticamente l'ha sistemata lei questa, questa, questo testo, ma se l'ha dimenticata. We're rising high. Sono tutte difficili praticamente questi testi. Infatti, le mie canzoni in giapponese non hanno un testo semplice. Però dai, voi te ne. Le... Sapete che di Alive c'era anche una versione inglese che non è mai uscita. In realtà l'ho già registrata: era tipo: It's coming from the It's survive. Però non me la ricordo più. Anche Eclipse in realtà: mancano 12 minuti. Mi ha detto che in teoria dovrebbe sapere di, di, di Sakura, di fiore di ciliegio. Perché l'ha fatta insieme. Ademo no, Maseruto! Che cosa? Sakura no agi su ne. Guardate, guardate. Vedete, se lo, infatti, in effetti, se lo mescolate, sa so proprio di fiori di ciliegio. Ciò tutto avete, in Ah, io? Per te, adesso lo voglio assaggiare sì. un pochino Ok, assaggiamo un po' di gohan al gusto di Sakura. Mmm, mm, mm, oggi oh, -sure. mm, mm. mm. mm. ma è buonissimo questo riso. L'ha fatto buonissimo e sa so proprio di Sakura. Com'è che si dice? È Riso al gusto fiori di ciliegio. Aiutami, te! Eh? Riso al gusto di ciliegio. I, riso gustolice leggero, avete capito tutto? Miam! Miam, Guardate, la nostra Kumiko è talmente brava in cucina che non sa neanche aprire questa cosa. E pure zucchero, no? Kumiko, eh? eh. Kumiko, no, come lo sai? Io questo non lo cucini, te. Questi inari, <ride> no? Però è veramente difficile fare questo. ecco qua, prendete il vostro inari, e qua ci dovrete mettere dentro. Ovviamente il gohan a gusto di Sakura, perché questi sono. SAKURA eh? NANI? SAKURA Sa GOHAN Sa Susi uh, SUSHI? SOSOSO so, so. SAKURA OINARI-SUSHI Adesso ne apri 3 che così ci fa vedere come si... Se... Ah. Sarà che sugi già nai? Eccita! E Adesso lei prende il, vedete, prende un po' di riso Guardate, lei che brava Lei c'ha il talele, perché lei è giapponese, quindi è capace, no? Lo mette dentro per fare il nostro Inarisushi E voilà! Yeeeh! Oishisugite! Hoppe, oinchi, chao yo! Ha detto che praticamente vi cadono le guance da quanto è buono Kumigo tabete! yeah Oishii? Oh sì! Oh sì! Buono! Mm, buono! <ride> Adesso ne assaggio un po' anch'io. Buon appetito! È buonissimo, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! È buono! Adesso ne fai. È buonissimo, sono veramente buoni. Sono gli inari più buoni che ho mai mangiato. Sono buonissimi con questo sapore. Cioè sanno di fiori di ciliegio, so che sembra una cazzata, ma è vero. Sono dolci e buoni. Corre idee. Hanna misurito, ok? Ma quando che... è Vi ho chiesto se c'è gente che, fa, che va a vedere i fiori di ciliegio, la fioritura dei fiori di ciliegio, mangiano questi. Adesso ne cuciniamo ancora un po', ma sono veramente carini che buoni. Sa culo no sta? Uh -huh. Mi ha chiesto se sapevano di ciliegio e gli dico sì, sapevano proprio di ciliegio In 15 minuti è pronto anche il nostro ciawan mushi Vabbè, comunque se volete vedervi anche il video del ciao mushi andatevelo a vedere qua Che oggi abbiamo preparato gli inari -sushi e il ciawan mushi Ma non vedo l'ora che iniziamo Comunque non ve l'ho già detto nella lezione di cucina Io e Kumiko faremo un telefono assieme, quindi non vedo l'ora Proviamo a farne uno Oddio, è più difficile più Pensavo fosse più semplice. Ok, mettiamo dentro. Mmm, che profumo di sakura. Questo qua sakura non io. Ecco qua, io prendo il fiore più bello. E ecco qua. Intanto vado avanti, cuore ne facciamo ancora una. Come non questo fare. è quello che lei non è riuscita a fare ne provo a fare un altro Tanto, io sono un cuoco provetto ormai avete capito che ehm, se, se non mi va bene questo, questa cosa da youtube verrò a fare praticamente eh, riori a domicilio cioè vengo a casa di tutte voi o tutti voi e vengo a cucinarvi se volete che vengo a casa vostra a cucinarmi se vi dite che secondo voi questa potrebbe essere la carriera per me scrivetemelo nei commenti e ci farò un pensierino mi sembra di essere abbastanza bravo sinceramente non vorrei tirarmela però Guardate che bello. Ma ormai. ne ancora uno. Adesso ti dico di non aprirlo troppo perché sennò fate shipy come un fumico, no? <ride> <ride> Continua a ricordarglielo <ride> Che sono bastardo dentro. Io. Però guardate che in realtà sono anche abbastanza bravetto, eh. Guardate qua. Facciamo anche gli ultimi due. Ma mm, suicide, suicide. Suicide. Oh, Ohhhh! Ikkaide! Questo in una volta, guardate com'è venuto perfetto! Quello hey. di Kini! Wow, sugoi, ne? Guardate, sugoi. io in un'altra vita, secondo me, facevo il susharo Facciamo l'ultimo, l'ultimo inari sushi Unakata, ne? Ho rischiato di romperlo come ha fatto Kumiko Che qua l'ha sbagliato, vedete? Che qua l'ha aperto, vedete? Ma non dovete fare così, dovete fare... <ride> come me! Eh? Ok, haita, haita, haita Haita Ah, hai oh, kimochi, ok Kimochi Vabbè, discorsi a casa. Oh. <ride> oh mio dio. Vabbè, questo ve lo traduco con i sottotitoli che è meglio. Oh, è entrato. Mm. <ride> Eccolo qua. Oh Ah, eccoci Bye. qua tutti, i narizushi C'è il cuore? Ciurio Ciurio, ne abbiamo fatti 10, guardate che carini Ecco qua i nostri nari sushi sono pronti per essere mangiati Hanno un profumo buonissimo Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo video di cucina Non perdetevi la parte del ciao a mushi Che uscirà in uno dei prossimi video Adesso ce li mangiamo Ditemi se vorreste assaggiarli E ci vediamo con un altro video domani alle 2 di pomeriggio Ciao into look again